Cosa mi vuoi far dire della Salernitana? Purtroppo siamo nati per soffrire una piazza, come Salerno, una piazza come Salerno non può stare in quei posti dove sta in classifica Abbiamo avuto fior fiori di calciatori quando c'era la presidenza di, di Aliberti dove abbiamo visto anche un bel calcio Un bellissimo calcio Adesso se non ci ripropongo un'altra volta quel tipo di gioco e quei calciatori, penso che sia un po' difficile riportare tutte quelle persone allo stadio come un tempo, con tutta la forza, eh, ma io per la verità non so, il Presidente lo dito ogni volta che viene, ci offendo una continuazione dove devono venire stadio, dove deve venire stadio. Perché che ci sta scritto? Giocondo sulle nostre fronti. Deve prendere i calciatori, ci deve portare in Serie A, perché meritiamo la Serie A. Un bacino d'utenza come la nostra meravigliosa provincia, tutta. Le bellezze che stanno nella provincia di Salerno, da invogliare pure come turismo, le due costiere. E tra anche noi salernitani che sappiamo accogliere nel miglior modo... I turisti che vengono a Salerno, Non lo so, se lui non vuole fare calcio a Salerno, la ceda, noi siamo ben lieti se riverrebbe il nostro grande presidente Aniella Liberti, Raffaele mi fai commuovere?